Benvenuti, sono Ulizio Polli, educatore e consulente finanziario. È un piacere avervi ancora qui a Restart, oltre alla crisi di plas italiano. Siamo ancora in ottobre, il mese dell'educazione finanziaria. Quindi prenditi cura del tuo futuro. E noi ci prendiamo cura del nostro futuro e delle imprese. Qui a Restart, come vi visto dalla sigla, varie parole evocative. Questa di questa sera, che prendo in prestito dalla sigla, è passione per presentare l'azienda di questa sera. Ma non solo solo. Buonasera Ilda. Buonasera Maurizio e buonasera a tutti i nostri cari telespettatori che ci stanno seguendo qui su ULTV, canale 810 di Sky. Ricordo, per chi non ha la possibilità di essere davanti alla televisione, che potete seguirci in diretta al sito www.ultv.eu. Mamma mia, Ilda! <ride> Grande ritorno da Quindi Ilda. potete seguirci in tutti gli aspetti dei Sota, social, smartphone, tv e tutto quanto. Esatto, perché questo, questo farina qui ce l'avete tutti, non avete scuse, in streaming lo potete vedere ovunque. Esatto. Presentiamo il nostro ospite in studio. Certo. Abbiamo il piacere e l'onore di avere in studio il direttore generale Flavio Ventura della società Conf Industries SRL. Buonasera e benvenuto. Buonasera, buonasera a voi, innanzitutto, grazie dell'invito e buonasera a tutti quelli che ci stanno seguendo in allora, questo caso. Adesso basta con questi convenevoli <ride> che sono già stufo, però devo ringraziare il nostro sponsor, eccolo qua, che uno è uno diventato famoso su TikTok, a fare così. Allora lo faccio anch'io lo faccio anch'io anch magari diventiamo famosi anche su TikTok taglierò questa parte del video ringraziamo una bella impresa del territorio anche questa che è Luca Fè abbiamo gustato una delle sue innumerevoli miscele in backstage, Luca Fè ringraziamo Gianluca Venturelli che è il CEO che avremo verso fine novembre per dicembre che ci parlerà Dell'evoluzione della sua azienda in, in funzione green, in funzione sostenibilità, in funzione social. Ma adesso voglio, a parte gli scherzi, concentrarmi su Conf... in, Sì, su Flavio e sulla sua bellissima realtà che è in eh, Travagliato, Travagliato, Travagliato sì. Brescia. Travagliato Brescia. Sì. Bellissima azienda, bellissima dinamica. Un'azienda, se posso dire, che ho visto, ho toccato con mano di giovani, di gente giovane anche all'interno dell'azienda. Sì, devo essere sincero, abbiamo, fatto, abbiamo incominciato da un po' di tempo a fare eh, un passaggio generazionale abbastanza concreto e molto importante e abbiamo puntato molto su persone giovani Lavoriamo per questo parecchio anche in contatto con le scuole del territorio. Eh, ci piace andare a scandagliare quelle che possono essere le persone che poi eh, prendono, rubo la parola che hai usato tu Maurizio, passione per il nostro lavoro. Perché in realtà, eh, poi avrò modo di spiegare la storia dell'azienda, eh, siamo partiti dall'artigianalità. e Artigianalità significa passione in quello che fai. La passione si vive sulle mani si vive sull'intelligenza delle persone, si vive sul così, eh? la senti, non so come dire, se vai in un'azienda la passione la puoi sentire, è un'energia positiva, dice questa palla di energia, sì, sono vibrazioni che tu senti, se uno ne annusa, tra virgolette, in un'azienda, vede tutto quello che sta dicendo, ma ha toccato già tanti punti in questa bellissima azienda, una focalizzazione sul passaggio generazionale, come chiamiamo noi coinvolgimento generazionale, che è un passaggio particolare perché molte aziende dicono i cent'anni, arrivare ai cent'anni di un'azienda vuol dire avere passato il testimone in maniera simpatica, in maniera indolore e che non porti contrasti, quindi far lavorare, gli amo tutti, gli avvocati li amo tutti, ma non far lavorare gli avvocati, nel senso, nelle riti dal punto di vista societario all'interno e quindi vuol dire la morte di un territorio la morte di un in un progetto imprenditoriale che invece dà prospettive di vita e prospettive di futuro, altra parola che c'è nella sigla. Noi cerchiamo di lasciare gli avvocati fuori dalla porta, Sono a meno, utili! a meno che non servano per, per, per, per la professionalità che danno. Certo. Abbiamo tutti gli avvocati, abbiamo tutti. Assolutamente eh. sì, e cerchiamo di lavare i panni sporchi in casa in modo tale che se c'è anche eh, qualche discussione che è normale in qualsiasi buona famiglia, si piana, si piana. Se, ma si appiana perché si trova sempre un risultato. Coffee Industries, Travagliato, da quando c'è? Quando è nata? Ecco noi non abbiamo ancora raggiunto in questi cent'anni, cent anni, ma siamo a 60 quest'anno, è nata mm. nel 1961 l'azienda grazie a una grandissima intuizione eh, dello zio di mio padre eh, che eh, si è messo in testa di costruire la prima cesta per la raccolta del filato che non rompesse il filato. Come si chiamava? Ce... No, lui. Al, lo, zio, sì. eh, lo zio Giuseppe Ferrari. Io Giuseppe Ferrari perché assolutamente. è stato la molla che ha fatto partire tutto. Giuseppe Ferrari con l'aiuto eh, di Giuliano Bettoni eh, perché naturalmente nel 1961, ma è così anche oggi per chi vuole fare impresa, non sempre si hanno i soldi e nel 1961 era difficile anche trovarle dei consulenti finanziari sì. perché non era così semplice. Eh, queste due persone hanno trovato l'intesa, l'idea e il capitale e da lì è nata Confindustries, Confindustries che nel tempo ha avuto modo di crescere e è arrivata fino ad oggi con svariati passaggi generazionali che stiamo ancora vivendo oggi ma resiste e io spero che continui a persistere e resistere anche per arrivare ecco. a questo traguardo di cent'anni cent'anni è un modo di dire, l'avete visto in qualche film, nel, nel meridione d'Italia per augurare il bene di milione di persone dicevano cent'anni Cent'anni, quindi auguriamo cent'anni in diretta qui su Sky, Canale 810, Conf Industries, e a tutte le famiglie e tutti i collaboratori, Grazie. perché è importante questo aspetto qui. Io credo in questi aspetti del passaggio nazionale, fa vissuti come ci sta dicendo adesso. Come ce... ah, sì. mi, mi emoziona queste cose, perché siamo fatti anche di carne, non solo di numeri, non solo di, di, di, di fatturato, Assolutamente. Come sta andando il fatturato quest'anno? Sta andando bene, devo dire che abbiamo avuto l'anno scorso, sebbene noi comunque siamo presenti in un settore importante che, Qual è il tuo settore? Diciamolo, svegliamolo ma In realtà abbiamo diversi settori, sì. però uno dei settori principali è proprio quello del medicale eh, Noi facciamo tutto quello che è carrello, la, la vogliamo chiamare spesso logistica interna, movimentazione interna e stoccaggio, noi ci definiamo per questa cosa qua, in realtà siamo una carpenteria metallica, cioè prendiamo la lamiera e il profilato È e da zero lo trasformiamo e creiamo un prodotto nostro, che serve principalmente a trasportare e a muovere le cose all'interno di eh, svariati settori. Quale appunto il medicale che vi dicevo prima, quindi l'ospedaliero, eh, la lavanderia industriale, eh, l'oreca che è un settore per noi... Meno, meno, meno. Ristoranti, mense, bar, hotelerie e soprattutto navi da crociera per noi perché ci siamo dedicati a, questa, a questo settore... Questo segmento qui? Sì, sì. sì. Anche perché le prospettive, se le leggiamo, post pandemia nel tutto il settore del divertimento sulle navi da crociera in Pettineva sono in costruzione enormi navi da crociera e, ed è un, un settore in espansione enorme assolutissimamente un settore voi di siete, mani. diciamolo così, il backstage che ci sta dietro le quinte dell'ospedale della casa di cura, del, del, della, della mensa e della stessa nave da sì. crociera. siamo quelli che permettono mm. le funzionalità interne in questi settori cioè c'è da ritirare quello che è il, il, le lenzuola eh, sporche eh, e serve sì. un carrello con finito è vita così. questa, è vita, è vita, sì. è vita cioè sì. anche nella sala operatoria tutto quello che viene fuori in maniera sì. controllata eccetera serve a movimentarlo, serve a trasportarlo e, e trasportarlo in una determinata maniera che deve essere coperta da una certificazione, naturalmente quindi ci sono delle accortezze anche dal punto di vista eh, produttivo e funzionale per, che noi dobbiamo rispettare per garantire un prodotto di qualità. Ecco, qui, questo è. Quindi il vostro mercato è? Il nostro mercato è... Il mondo in linea generale è un punto di forza questo direi proprio di sì è stato un punto di forza prima della pandemia è naturalmente calato quello che vi stavo dicendo prima leggermente il fatturato proprio perché col mondo si faceva fatica certo. a lavorare in quel periodo lì le consegne stesse eh, ma no ma era diventato veramente un problema anche mettersi in contatto io dico sempre eh, eh, le conference call sono bellissime, eh, permettono di raggiungere 6.000-8.000 km di distanza in un anno secondo, ma il vivere la convivialità che si vive con i clienti, che era tipica della pre-pandemia, a, a noi oggi manca, a me personalmente manca tanto il fatto di andare uh -huh. a cena con l'amico cliente o con l'amico fornitore, queste cose Fammi mancano. mi viene da piangere questo uomo qua perché <ride> come, come consigliere finanziario l'ultimo evento in presenza, vino e finanza, dove avevamo le persone, due case vinicole eccetera, è a novembre 2019, sembra un'era geologica fa. Ma questi eventi qui, che anche noi il nostro piccolo facciamo, come tu fai per incontrare i tuoi venditori, sì. i tuoi clienti eccetera, perdiamo potere contrattuale, perché non c'è questa cosa qua, dammela in diretta, non c'è la stretta di mano, non con... siamo esseri umani, siamo esseri sociali, a prescindere dalle etichette che abbiamo, la, la, la decisione se devo comprare da te o da un tuo concorrente… Si fa al tavolo, io dico sempre si fa al tavolo, noi che poi siamo italiani e quindi ci piace far… Capire, far gustare l'italianità ai nostri clienti, ma anche fornitori esteri, è quello del viatico migliore, è la cena, è il pranzo, è la convivialità che si crea in quel momento lì. Quindi abbiamo fatto una puntata, in un altro format che si chiama Finanziariamente, abbiamo fatto due o tre puntate, in piena pandemia, quando i locali erano chiusi, i ristoranti, ho invitato imprenditori, perché sono degli imprenditori, a fare una puntata che si chiama cucina e finanza, in cui c'era lo chef che cucinava qualcosa e noi parlavamo della stessa cosa, difficile miscelare i, pro, i, i progetti finanziari e la stessa cosa, la pazienza che ci vuole, la scelta dei prodotti. Stessa cosa in finanza, quindi il parallelismo poi si assaggiava in diretta. Quindi il cibo, la finanza, l'impresa e il fatturato. Assolutamente, sì. Eh beh, Scusate, fatturato. sono volgare, Il fatturato serve, eh, ahimè, perché se fossimo tutte cooperative sociali a zero saremmo tutti fortunati. Il fatturato serve, ahimè, per sostenere l'azienda e per permettere alle persone che sono in azienda e alle loro famiglie di vivere una vita migliore. Quindi con questo mi hai agganciato e sono fortunato che tu mi abbia potuto agganciare a questa cosa. A me piace sempre sottolineare che le aziende sono fatte di persone e se noi vogliamo far durare la nostra azienda cent'anni dobbiamo avere cura delle persone che compongono l'azienda. Le aziende camminano sulle gambe delle persone, le aziende camminano sui collaboratori, senza collaboratori stiamo assistendo, aperto e chiuso parentesi, alla chiusura di locali a Brescia, locali sì. nuovi, eh, cercasi il personale di sala, non trovo, oggi sono a pranzo, non dico dove, ma è un bellissimo locale si chiama qui in città e non ha, non ha personale, sono no. disperato, sono disperato Maurizio, non ho il personale, ho tutti i prodotti, non riesco a farli arrivare al mio commensale e questo vuol dire le aziende camminano sulle gambe delle persone, quindi ma però il tuo segmento oltre a tutti questi qui, ma mi ricordo qualcosa come sale operatorio, qualcosa del sì, genere? Sì, sì, assolutamente, noi da… Pochi anni a questa parte ci siamo messi a fare anche delle sale operatorie chiavi in mano, quindi costruiamo in sé proprio la sala operatoria e ci prendiamo cura anche di tutti quegli accessori che sono messi all'interno della sala operatoria per farla funzionare. Cosa, cosa, come si compone una sala operatoria? Perché la gente, non auguro nessuno, però in caso di emergenza serve. Poi generalmente non la vede. No, non la vede. <ride> quindi... È leggermente... <ride> No, la sala operatoria si compone in un guscio che è costituito da pannelli eh, prefabbricati eh, con eh, verniciatura antibatterica in modo tale che si possa rendere il più antisettico possibile l'ambiente è costituita poi da un diffusore di flusso laminare, quindi aria nuova che viene ricambiata all'interno della sala operatoria costantemente ah, e in base alle normative e alla tipologia di eh, interventi che la sala operatoria dovrà sostenere ci sono un determinato numero di cambi d'aria. Ecco, diciamo che la parte focale della sala operatoria è proprio il flusso laminare, questo plafone che sta sul cielo della sala operatoria e che comprende un'area eh, più o meno di 3 metri per 3 che è quella che, dove viene posto poi il tavolo operatorio e dove si fa l'intervento chirurgico vero e proprio. Questo soffia costantemente un'area eh, in flusso laminare rigenerata, un'area rigenerata, ossigenata e, vero, asettica. Sì. e asettica che poi viene raccolta e ricambiata per una trentina di volte all'ora 30 volte all'ora? Sì. questo permette di avere una sala pulita e tutti gli altri accorgimenti quale il materiale eh, in una sala operatoria tutti gli accessori di sala operatoria sono in acciaio inossidabile perché l'acciaio inossidabile? perché è un materiale nobile per eccellenza eh, che eh, eh, permette di non essere aggredito eh, da quello che è tutta una batteriologia piuttosto che una virologia piuttosto che altri organismi che possono invece veicolare un'infezione stiamo parlando di una cosa bellissima perché veniamo da un periodo tremendo di questo virus ma... Le persone, io penso solo a chi è, purtroppo entra nel ciclo dei tumori, la gente che deve risolvere questi problemi, deve attaccare questo bastardo, scusatemi, di male, e quindi tutto quello che fate voi serve a contorno, è per far trovare al bravo chirurgo sì. la, tutto il benessere per poter... All'ambiente, all se il chirurgo si deve sedere mentre ci sta operando, effettivamente potrebbe essere seduto sul nostro sgabello. Ergonomico, fatto giù. Assolutamente, adesso, eh, se eh, il ferrista, la ferrista deve prendere il famoso bisturi, Aiuto. passi il bisturi, ecco. Lo prende generalmente da un, da un nostro carrello, io chiamo volgarmente carrello quello sì, che facciamo, io, io, io, però detto. è così, effettivamente è una struttura su ruote che, viene, che può essere movimentata all'interno della sala operatoria o di altre sale dell'ospedaliero e permette l'esecuzione di queste cose. Non facciamo elettromedicali, ecco, non facciamo certo. il, il, il prodotto agganciato alla vita delle persone, ma comunque rendiamo questo servizio perché senza le nostre cose non sarebbe un servizio. Non sono possibile. dietro le quinte, come ho detto, sono backstage, mi piace chiamarli così, ma un backstage che sostiene tutta l'impalcatura. Sì. È perché sostiene dalla, dalla torta che arriva sulla nave da crociera, nella cabina riservata che c'è sulla rosellina per l'anniversario di matrimonio e poi a quello che porta via i piatti sporchi sì. eccetera ah, sì. è così è così è così e anche i panni sporchi perché è la vita è proprio... questa qui è, però è il ciclo della vita eh, sì. è il ciclo della vita anche per l'impresa oggi faccio una domanda che non abbiamo concordato lo metto un po' in difficoltà perché ha un bravo direttore generale e lo voglio mettere un pochino un po' in difficoltà sicuramente per preparato per sa per sicuramente no non metto mai in difficoltà le persone perché qui siamo per vincere insieme e la cosa più importante che voglio chiederti che sta succedendo a tutte le imprese non solo qua, ad esempio se io volevo importare dei materiali dall'Asia, costava qualche mese fa 2.500 dollari il container, adesso è arrivato a 11.000 dollari. 11.000 dollari un container, scusate se ho alzato la voce, un pallet, quelle dove si mettono su il pallet, pallet, pallet, che poi serve, il pallet arriva e carica il camion dei tuoi, okay? eh sì. solo quel legname lì, il legno lì, la carta è schizzata al 60% più. La domanda è questa. <ride> Hai risentito di, di questo, le materie prime stanno sì. un po' soffocando le, la, la, ripresa, la ripresa, la ripartenza. Sì. Eh, la, abbiamo... stai la stai vivendo questo aspetto qua? R risentito è un, una parola che eh, sottostima il problema secondo me. Eh, sì, eh, è un problema generalizzato. Noi fortunatamente abbiamo sempre un po' tenuto lontano le sirene del Farist perché ci siamo sempre voluti arrangiare in casa, eh, abbiamo sempre cercato di eh, aiutare o comunque mh, prendere accordi con dei fornitori più fuori porta, perché eh, ci piaceva anche l'idea di sopportare e supportare eh, il, tutto quello che è l'ente locale, con tutto il che, territorio. Uso questa parola di reshoring, questi fondi che stanno messi a disposizione del governo italiano per far tornare la produzione qui sul territorio, la traduco così, voi non la risentite perché avete fornitori locali. Noi abbiamo parecchi fornitori locali, è logico che per il discorso delle materie prime, pure, invece, eh, lì non ci si scappa. Perché... Il rame è sparito dal mercato. Eh sì. Ma, ma tutto l'alluminio ha avuto un aumento di più del 60%, l'acciaio inossidabile oggi il mio ufficio acquisti era disperato perché non se ne trova più, eh, il problema è che le produzioni di questa tipologia di materie prime noi in Italia le abbiamo man mano smantellate negli anni, eh, ma... Mh, sbaglio parlare solo d'Italia, a me piace parlare di Europa perché ormai in Bravo. questo mondo globale bisogna parlare di continenti. Il sistema Europa. Esatto, il sistema Europa si è lasciato un po' affascinare ma l'ha fatto tutto il mondo in fin dei conti da, da un, così, una produttività a basso costo che ci ha reso probabilmente... il famoso just in time. Tutto questo qui non faccio, non faccio scorte, non faccio niente. Allora, eccetera. io dico sempre: il just in time funziona per l'automotive, perché comunque i piazzali sono pieni di auto esatto. già, già vero, fatte. Vero, Quindi vero. il just in time funziona così, e quando soprattutto tu sei un gruppo che si chiama eh, Volkswagen, Stellantis. Eh, o Stellantis eccetera, e che può sostenere il fatto di coercizzare i fornitori per farti dare la cosa al momento giusto e come dico però io, state tenendo duro in questo momento qua ma noi sì perché siamo ancora legati e, e, e mi ricollego alle persone siamo ancora legati all'artigianalità noi abbiamo un sacco di mano d'opera un sacco di mano d'opera che cerchiamo di prendere nel territorio e cerchiamo di formare nel territorio quindi ascoltate bene quello che sta dicendo ITIS allora sì. ma no no col liceo ITIS eh. Già quando è in quarta, eh, superiore, ha, ha già un'offerta di lavoro il ragazzo. Anche prima. Anche prima, prima. prima. perché c'è una fame di, di, di, di, sì. di gente e, e guadagnano bene, hanno una carriera. Sì. Ingegneri, bruciati ancora prima che dico Ora, la parola. Maurizio, eh. Eh, ho avuto il piacere eh, due volte di avere delle scolaresche che venivano in visita e dicevo sempre, signori miei, pur non sminuendo la professionalità, l'università è importantissima certo. e eh, lo studio è molto importante, certo. quindi eh, io mi auguro che tutti possano accedere a uno studio eh, comunque secondario che, che, che li faccia, eh, che li formi per che la vita. Gli persone? Però dico sempre: il saldatore è il saldatore a Tig. Non dire queste specifico. parole. In inglese, non dire la parola saldatore che sì. vengono che, dicono, mi mettono in mano un cannello per salvare. C'è una ricerca di saldatori. Sì. Voi cosa state cercando come figure professionali in questo momento qua? Ma noi stiamo cercando in generale giovani che si appassionino all'utilizzo delle macchine, macchine automatiche di svariato tipo, quindi utilizzo, programmazione di macchine a CNC, che le nostre sono anche abbastanza semplici perché non sono centri di lavoro, ma sono tagli laser, piegatrici e queste cose, però comunque serve un pochettino di destrezza con linguaggi, e l'utilizzo del computer naturalmente e tante altre cose. E la passione. I saldatori, come dicevamo prima, mm. che ce n'è sempre una carenza assoluta, ma soprattutto la buona volontà. E questa e è fondamentale. È perché Andate sul sito, qual è il sito? Come si chiama il sito? www.confindustries.it. Non l'ho trovato in Castagna neanche sul sito. Adesso, andiamo generale. Andate sul sito, cioè lavora con noi e esplorate questa azienda come diciamo noi non è la sigla del posto in anche, noi siamo piccolini però notizie positive vogliamo dare opportunità mancano 5 minuti alla fine della trasmissione 7 minuti voglio ricordare anche l'aspetto importante che sta attraversando questa azienda il percorso di diventare società benefit quindi questo percorso che già fate siete già società benefit dovrete formalizzarla da questo punto di vista perché è importante sì. cosa vuol dire su sì. benefit vuol dire eh, molte aziende fanno già opera sul territorio all'Avis alla squadra di calcio ecco qua vostro, la vostra azienda che, grazie regia abbiamo un regista veramente bravo ma ringraziamo Mariano molto smart molto smart Mariano molto bravo preferisco la giornalista la che c'è la mattina però la lasciamo stare <ride> che è sua moglie e la che salutiamo e però Tornando a te, il discorso della società Benefit è, non so, le borse di studio per i ragazzi, è l'intervento so sociale, so l'associazione la del territorio, sono cose che già fate. Sì, diciamo che mh, sono cose che sono sempre state insite nell'azienda. Eh, L'azienda in generale cerca di far crescere il territorio. Noi siamo travagliato, e mh, per vicinanza i primi che... Eh, raggiungono, i primi che raggiungiamo sono le associazioni travagliatesi. Travagliato è poco distante da Brescia, eh? sono 5 sì. km 10 km, 10 km, sì, km. Sì, sì, sì, sì. però eh, cerchiamo di sostenere con, con quanto possiamo eh, tutti, tutti questi gruppi associativi e grazie dei bravi consulenti che mi hanno spiegato che comunque si può formalizzare quello che noi già in piccolo senza dire niente a nessuno perché dicono che eh, la beneficenza se posso usare questo termine sì, sì, diciamo. eh, si fa senza dirla a nessuno esatto. eh, ma eh, formalizzare potrebbe diventare un eh, volano, comunque, volano più importante potente, più potente per il territorio moltiplicare le iniziative noi crediamo sì. in queste cose perché l'economia, la finanza è anche questo chiedere un aiuto alla regia si ci mandava il filmato della dottoressa Scappini nostra ospite nostra guest star qua Eccola qua. Ilaria Caporali, amministratore delegato di Omatic, mamma, donna di successo e cittadina attenta all'ambiente. Qual è il tuo segreto? Allora, è fare ogni giorno una cosa piccola, semplice, però in maniera costante. Quindi, come dire, far sì che le abitudini di attenzione verso l'ambiente diventino delle abitudini quotidiane. Questo le rende rutinarie e quindi semplici anche da insegnare ai nostri figli, ai nostri amici se vogliamo, a chi ci sta intorno. E non lo so, mi rifaccio alla frase di Einstein che diceva un obiettivo poetico con un metodo matematico, quindi un obiettivo sicuramente ambizioso e grande, ma con un metodo che è costante, scientifico chiaramente nel suo caso, nel nostro caso un qualcosa di appunto quotidiano. Grazie. Grazie, 60 secondi di psicologia con Ilaria Caporali di Diomatic. Ciao. Rientriamo, ringraziamo la dottoressa Scappini e Ilaria Capolari che sarà la nostra ospite prima di dicembre, una vissima azienda di Perugia nel vending, macchinette per il vending. Ben wow. strutturata, sì, avremo la dottoressa Scappini, eccetera. Andiamo a un video della tua azienda per pochi minuti alla chiusura della puntata perché il tempo vola. Chiediamo un aiuto alla regia. Privido dalla tua azienda, eccola qua. Eccoci qua, si conclude un'altra puntata di Restart, una piccola goccia nel mare della positività che vogliamo dare, questa sera abbiamo parlato di passione, vi aspettiamo tutti i mercoledì alle 18.30 qua su Well TV a Restart, ma ringrazio tantissimo Conf Industries e il suo direttore generale, grazie, grazie, grazie. Grazie un, a voi. Un saluto tuo al pubblico. Grazie a voi, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, ringrazio Maurizio e Hilda per avermi invitato. E di nuovo Alla grazie. prossima puntata. Grazie a te Flavio. Ilda chiudi pure tu la puntata. Vi ringraziamo e vi aspettiamo mercoledì prossimo canale 810 di Sky. Una buona serata.